Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti nel mio canale, sono Daniele, sono un e-commerce manager e ti parlo di dropshipping su marketplace ma anche di finanza personale e oggi andiamo a parlare di Amazon Dropshipping, un argomento che ho trattato in passato e che poi non abbiamo più approfondito e voglio parlare con te di tutto quello che devi sapere prima di iniziare a fare dropshipping su Amazon, quindi resta con me Ragazzi, bentornati, benvenuti, se siete nuovi, piacere Daniele, piacere di conoscervi. Oggi andiamo ad affrontare un argomento molto interessante, eh, anche perché me l'avete chiesto più volte, in privato, via email, ho visto un po' i vostri commenti, eh, ancora commentate eh, nei vecchi video di Amazon, quindi perché no? Andiamo ad approfondire un attimo l'argomento del dropshipping su Amazon. Se sei nuovo, cosa significa fare dropshipping? Significa Vendere in un qualsiasi canale di vendita, Shopify, Amazon, che poi tra parentesi Shopify significa il tuo sito proprietario O Amazon o Ebay, di cui sono molto esperto, troverai molto contenuto su Ebay nel mio canale, Facebook, eccetera, eccetera Utilizzando un rivenditore o un fornitore terzo che spedisce la merce per te direttamente al tuo cliente Così abbatti i costi di magazzino e abbatti gli investimenti iniziali perché oggi parliamo di Amazon? Ragazzi, vabbè, allora, insomma, Amazon eh, è il e-commerce più grande al mondo, al momento. Mm, quindi è ovvio che è pieno di opportunità e girano molti soldi, credo che c'è molta gente che girano molti soldi. Eh, quindi è molto interessante capire come fare dropshipping su Amazon. Oggi voglio un attimo parlare con te di tutti i, tutti i punti che devi sapere per iniziare a fare dropshipping su Amazon perché a differenza di altre piattaforme Amazon è molto complesso essendo l'e-commerce più grande al mondo ha un sistema antifrode, ha dei paletti, ha delle barriere molto rigide per assicurarsi che i venditori abbiano dei remiati standard quindi andiamo ad analizzare un attimo un po' di punti che reputo tu debba sapere prima di avventurarti su Amazon Prima di tutto però metti mi piace, iscriviti al mio canale, così mi aiuterai a crescere, stiamo diventando davvero tanti, grazie a tutti. Riguardo Amazon, la prima cosa da sapere, primo punto, è che devi avere la partita IVA o comunque devi avere un'entità registrata italiana o all'estero, se vendi in Europa o comunque in Unione Europea, per registrarti come venditore su Amazon. Questo è un requisito fondamentale. Se eh, vuoi vendere come privato, puoi farlo, Amazon accetta venditori privati, ma sappi che non appena l'algoritmo scoprirà che in realtà non sei un privato ma stai vendendo come professionista, quindi eh, l'algoritmo si basa su diversi punti come ad esempio tipo di merce, quantità di merce, quantità di turnover, parentesi soldi generati dalle vendite, turnover questo, ti costringerà a fare l'upgrade, a essere un venditore professionista. Quindi questo non è un paletto, non è una cosa eh, limitante, perché comunque un'entità devi averla, se vuoi vendere online, però è una cosa che devi sapere, una cosa che mi avete chiesto in molti. La seconda cosa... Che reputo che tu debba sapere su Amazon è che per vendere su Amazon, a differenza di eBay, non hai, non hai i singoli annunci, ma Amazon funziona a catalogo. Significa che se tu hai queste cuffie, va bene? Queste bits, essendoci già su Amazon, tu non puoi creare un annuncio solo per queste bits. Ma devi inserire queste pizza all'interno dell'annuncio già esistente con lo stesso UPC, o lo stesso EAN in Europa, che sarebbe il codice a barre, in modo che andrà tutto su quel catalogo. In questo modo tutti i venditori avranno la stessa pagina prodotto. E ora tu ti stai chiedendo, ok, e allora come faccio a far comprare la merce ai clienti? innanzitutto abbattendo i costi di spedizione abbattendo, eh, essendo completivi nel prezzo poi c'è una cosa su Amazon che si chiama Winterbottom vinci il bottone che sarebbe il bottone, compralo subito che okay? Amazon a girare mette tutti i venditori nella prima pagina diciamo che è quella dove l'acquirente finisce e fa clicca perché ovviamente essendo il bottone quando fai il conto subito essendo il bottone visibile agli acquirenti è il metodo che ti converte di più ed è quello a cui devi aspirare se vendi su amazon come si ottiene questo bottone si ottiene sia con la fiducia di amazon quindi avendo un ottimo account venditore avendo delle ottime metriche sia avendo il prezzo più basso questa è la, la variabile più eh, facile da gestire per vincere il bottone quindi quando andrai, nel, quando andrai nel seller panel di Amazon avrai una metrica che si chiama Winterbottom e ti, ti dirà quella percentuale di volte che hai avuto il bottone eh, puoi anche avere il bottone se tutti gli altri vanno fuori stock quindi se il tuo competitor va, va fuori stock e questo è quello che devi puntare mm. un'altra cosa da sapere su Amazon se vuoi iniziare a fare dropshipping su Amazon è che Amazon ha rigidissime mm, metriche di controllo qualità significa che se fai spedizione dalla Cina, da Amazon, devi stare molto attento alle disattivazioni e alle sospensioni dell'account, perché Amazon uh, ti controlla l'account in modo molto severo un po' di più rispetto a eBay quindi se per esempio spedisci alla Cina e i tuoi articoli arrivano sempre in ritardo, arrivano senza tracking numbers o le persone ti aprono contestazioni Amazon ti sospenderà l'account dovrai fare un appello di spedizione account, che, ragazzi è una cosa come dire, frustrante al massimo, vi consiglio di non passare in questa fase perché recuperare l'account diventa molto difficile e dovrete poi eh, probabilmente dedicarvi mh, a valervi di servizi terzi di appello per recuperare l'account tra l'altro noi ci occupiamo di questo, se siete interessati, se vendete su Amazon e siete stati sospesi o verrete sospesi, potete sempre contattarmi potete scrivere a youtube-organization.com Trovate i det dettagli in descrizione per contattarmi, questo è un altro problema di Amazon. Quindi dovete utilizzare merce di qualità. Dovete essere sicuri che utilizzate merce di qualità, dovete avere oggetti tracciabili. Anche perché esiste su Amazon una cosa che si chiama Garanzia AZ, cioè che i venditori gli acquirenti possono aprire questa contestazione a Z. E al 90%. Amazon darà ragione agli acquirenti, specialmente se non avete i tracking numbers la ragione è al 100% questa è una cosa che dovete sapere un'altra cosa fondamentale ragazzi da sapere su dropshipping su Amazon è che dovete avere capitale Amazon non è come ebay non vi paga ogni giorno non vi paga ogni settimana Amazon vi paga ogni 21 giorni più o meno eh, Pagando in giorno, tra l'altro, vi mette anche una rolling reserve che sarebbe una riserva monetaria sul vostro account per coprire eventuali contestazioni e altro Significa che una percentuale di tutte le vostre vendite rimarrà nel conto bancario di Amazon e che le sbloccherà progressivamente nei giorni Questo cosa significa? Significa che se voi volete vendere 10.000 euro al mese di merce su Amazon che pagate 8.000 euro dovete avere 8.000 euro da anticipare mm anche se lavorate in dropshipping quindi, quindi ragazzi spariamo questo, mino che, mi, no, mito, mito, questo mito che per il dropshipping non serve capitale capitale serve poi in base ai canali di vendita in base alle strategie serve di più, serve di meno, per esempio se volete fare dropshipping su eBay andate a vedere i miei video, andate a vedere dropshipping .com. il capitale è molto più ristretto ma serve anche lì, se volete vendere su Amazon vi serve capitale di migliaia di euro, almeno per fare le cose seriamente, se poi volete vendere 20-30 euro di merce al giorno diciamo che va bene, ma qua stiamo parlando di, di avviare determinate attività, di avviare delle mie entità quindi immagino che tu che mi stai guardando mi aspiri a fare dei miei numeri questa è un'altra cosa importante quindi a tenere in considerazione quando inizi a fare dropshipping su Amazon un'altra cosa a tenere in considerazione su Amazon fatemi pensare quindi abbiamo parlato delle me ah, metriche rigidissime ovviamente dovete tenere sempre sott'occhio un'altra cosa importante è che dovete sapere che su Amazon esiste una pratica un po' disonesta fatta dagli altri venditori cosa significa? significa che se voi state vendendo questo telefono e ci sono altri venditori che vendono questo telefono questo soprattutto viene fatto dai cinesi mh? quello che faranno sarà comprare 50 unità di questo telefono e lasciarvi 50 feedback negativi o aprirvi 50 contestazioni perché? perché poi in questa pratica Causeranno la sospensione del tuo account venditore e, ciao, non puoi vendere più e ti mettono fuori, fuori pista. So che non è una cosa bella, ma è una cosa che si fa, quindi, ovviamente, mh, ho promesso di dirti tutte le cose che devi sapere per fare dropshipping su Amazon, e questo è molto importante da sapere. Quindi, se vendete su Amazon e vi arrivano ordini strani come 50 unità dello stesso articolo allo stesso indirizzo, fate attenzione perché può trattarsi di questo problema. Contattate il supporto Amazon probabilmente forse troveranno un modo per aiutarvi prima che succeda qualcosa di strano. E questo è un altro modo. Un'altra cosa che dovete sapere sul dropshipping su Amazon, Europa, questo non vale per, per, per l'Amazon americano, è che c'è ancora poca automatizzazione. Ci sono pochi software sviluppati per il dropshipping su Amazon in Europa, in, in USA ci sono molti, molti più software perché si farà molto più tempo quindi cosa implica questo? implica che sarà molto più duro trovare dei software che possono aiutarvi delle integrazioni che possono aiutarvi a monitorare i prezzi degli stock a monitorare un po' la, la situazione fra fornitore e canale di vendita che sarebbe amazon oppure processare gli ordini diventa un po' più complesso ci vuole più lavoro manuale e quindi dovete tenere in considerazione mh, tutta questa storia in america ci sono molti più software ci sono molte una realtà diversa però è anche vero che in america c'è molta più competenza anche in dropshipping ma potete fare davvero bene numeri parliamo ragazzi che io vi parlo di dropshipping su Amazon ma se voi non avete come goal, come obiettivo di arrivare a, me, a fare almeno 50, 70, 80 mila euro slash dollari di vendita al mese lasciate stare questo è il mio obiettivo, chi mi parla a volte voi mi, mi contattate o mi scrivete, mi parlate, il vostro obiettivo sono 500, 600 al mese no ragazzi io quando vi parlo io metto Sott'intento cioè, che il tuo obiettivo sia scalare e soldi Perché è inutile che poi stiamo qui a fare investimenti Se devi fare un investimento ovviamente devi avere l'obiettivo di scalare il più possibile Quindi arrivare alle cifre, a cifre più o meno importanti Questi quattro punti ragazzi penso che siano le cose fondamentali a sapere Prima di iniziare a fare dropshipping su Amazon Dettate dalla mia esperienza e dalla mia conoscenza Ovviamente ce ne sono molte altre eh, faremo magari altri video, fatemi sapere nei commenti se vi interessa l'argomento Amazon io l'ho trattato in passato, poi l'ho lasciato un po' stare ma eh, credo, sono quasi sicuro che sia un argomento che vi interessa a molti quindi magari mi scrivete nei commenti, posso fare altri video che riguardano Amazon per il resto ricordati di iscriverti, di mettere like perché eh, trattiamo davvero molti argomenti riguardanti il dropshipping in questo canale ma non solo Arriveranno molte novità non legate al dropshipping ma legate sempre al metodo di fare soldi Quindi cosa aspetti? Stividi Ciao, alla prossima!